Benvenuto a questo video tutorial su come costruire in 5 minuti un bastone da allenamento gommato al costo di 5 euro o anche meno. Ti serve un tubo in poliuretano che trovi normalmente nel reparto idraulica, un tubo isolante, anch'esso normalmente lo trovi nel reparto idraulica, poi ti serve una cesoia a cricchetto che ehm, ti occorrerà per tagliare il, il tubo in poliuretano perché è abbastanza duro e se lo fai a seghetto ci metti una vita delle normalissime forbici per tagliare appunto invece i tubi in eh, materiale isolante e del normalissimo nastro americano. Potrebbe esserti utile anche un metro per poter misurare le pezzature in modo tale da fare dei tagli precisi ma potresti anche utilizzare dei bastoni magari che utilizzi per altri tipi di allenamento magari degli allenamenti a intensità più bassa come unità di misura. Andiamo a iniziare! Wow. Se fai in modo diverso oppure vuoi sapere come costruire altri tipi di attrezzatura o come sostituire eh, attrezzatura costosa con qualcosa diciamo che costi meno ma abbia lo stesso, la stessa funzionalità scrivimelo nei commenti. Ricorda inoltre che se questo video ti è piaciuto metti un bel like di quelli belli forti sul mio video eh, iscriviti al canale e attiva la campanella in modo tale da poter rimanere aggiornato. Che altro voglio dire? Niente, usa i bastoni consapevolmente e responsabilmente. Yeah.